ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics e Marco 007 e siamo tornati a Kirby <ride> Crystal Shard. Kirby 64 lo Crystal Shard. allora in questa parte, alla fine abbiamo preso tutto ma meno male in questa parte dobbiamo andare avanti in acqua a star è possibile anche nel prossimo pianeta che di sicuro non credo di sicuro è qualche nome qualche elemento combinato con star quindi sì. Continuiamo, io ho la telecamera Aria davanti. Stark. Sì, certo. Io ovviamente ho la telecamera che davanti. hai capito il riferimento che ho avvio? Io ovviamente ho la telecamera davanti e non ci vedo una ceppa, però. Però l'albero è caduto. Quindi il ceppo è qualche cosa. Albero? Ma quale albero? Ma quale albero? Ma quale bastone Ma chepp! Ma che già eh... sono? pausa. Scusate per il disagio. Scusate per il formaggio. Oh no, rock <ride> Rock. Non le puoi rompere tanto. Pensa a prendere i cristalli. Vai giù, vai giù. Vai giù. Non credo che sia giù un cristallo. Oh, oh you say so? e what's that? Quello è un cupa, non lo vedi? Mangia. Wow, doppio bomba! Misssi, vi altro sì, L'abbiamo già visto. Questi si chiamano pedo. Che cacchio! Ma no, veramente? Sì. Ma no, veramente? Sì. Vera Fragola. Iwu. Iw. Ah, ne è morto nevelo uno prima. <ride> Tre le sparate, tre le mancate. Tre okay, ne sparati. Ok, di sicuro hai preso un cristallo fino a boh. Probabilmente. No, no, sta qui. Eh, mi serve elettro. Sì, sì, sì. solito <coughs> ah, no, dove andiamo prendere l'elettro. Qui. Sì, chissà dove non dobbiamo prendere l'elettro. Qui. Io ti consiglio di andare a sinistra. Cioè ne avevo, sinistra. avevo ragione. Hai visto? Ora ti consiglio di andare in alto a No, prendo tutte le vie così non sbaglio niente si sì, si sì, sì. dicono tutti così sì, vai sì. giù dicono tutti così giù a destra ecco vedi l'altra giù mm. lo prendo dopo giù ancora su su un attimo su. vado prima a sinistra su. del tutto su. ok allora uh, si sì. ora mangia più perché non mangi più sinistra possibile ci dovrebbe essere un cristallo sì, ma ti serve elettro eletto Chad. no era solo perché stavano sta qui l'elettro quindi ho avuto dei ricordi vaghi e perché non è preso? perché non è preso? non l'ho che il carro hai, non hai preso. Eh, bomba pesce tra poco pesce non esiste quello no nel senso bomba pesce il pesce che si si si era proprio quello che, <coughs> che intendevi si sì, si sì, si sì, si sì, si sì. c'è una fune sott'acqua non questa riesce a nuotare. no ah per questo shard no ah si sì? staremo a vedere uh, bomba no. <ride> che l'albo che sei nemmeno riesce a prendere un'abilità e lanciarla contro un'abilità per farla diventare un'abilità si sì, Marco domani ho pure preso danno ciao Marco salva salva no si sì, ta crea un punto di salvataggio ok um, allora uh mini boss tanto non muore, salva crea un punto di salvataggio No, è facilissimo sto mini boss. Vai, tirino sopra. e eh sì, è questo il mio obiettivo. <coughs> lo tengo sopra e uccido il boss. E uccido quello che sta per spawnare. Quello che continua a spawnare. Uuh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh. Ok, allora vediamo. Che vibra il telefono? Sbaglio sì. sì. sì. sì, puoi ruotare meglio con quel coso là. No. Vomitalo? No, non ancora. Ho ancora! Dai! Ma dov'è lo shard? Non c'è. Alcuni mini boss non danno lo shard. Si sì, lo scoprire. Te ne mancano un L'ultimo dovrebbe stare. L'ultimo vuoi dire gli altri due? Dovrebbe stare qui, qui sotto. Manco. Oh. E penso alle pietre. Questo mi ricorda vagamente. Quel livello di Kirby sarebbe giunto con la palle di neve, ti ricordi? Sì. E anche quell'altro lì dove c'era un colpo una... No, quella ah la musichetta che stava lì! andate a vedere l'esplay di che mi so mai visto il nostro secondo play quindi fa un po' schifo abbiamo ah, le no. voci quindi io quindi ho, ho la voce più acuta che mai quindi ora voi la sentite che ne so come un uomo adulto e invece l'accelo tipo io invece non cambio mai io sono un bambino un attimo come l'altro vabbè tanto non l'ho preso comunque stupido oppure <ride> fessoppio Va bene, vabbè, vabbè, va male. Boss, uh, no. fight. Come eh, no? I'm crazy? No, prendiamo prima qualche abilità perché. No, no it's not like it works. Taglio. No, non serve. Uh, sì, serve. Sì. Nessuno, che... nessuno vuole vedere un'effrada per l'abilità. Ok. Non volevo questo. Per <ride> perché è la, è la peggiore. Prima... No, è <coughs> Prendi fuoco. E' pietra. Anzi no, no. Fuoco e basta, mm -hmm. vai. Oppure fuoco e fuoco se, se Vediamo gioco. cosa c'è. Qualcosa di bello. Che non abbiamo mai visto. Vedi se c'è altro fuoco. Eh, e intanto fuoco. prendo. Prendo danno. Come, come prendi... si va a morire qui? Eh, Comunque... Come si fa? Basta essere Marco e si fa tutto. Bomba e fuoco, cos'è che faceva? Um, fuochi d'artificio, mi sa so che l'abbiamo no, già visto. Iniziale. No, è inutile. Prendi fuoco e fuoco. Fuoco, fuoco. Voglio taglio fuoco perché... Ii, la spada di fuoco è bellissima, vai, prendi la, fai la, fai la. Ok, ora vai. Fallo subito so... perché l'hai già visto, cioè lo, lo, te lo ricordi. Ok, puoi riprendere. Ok, eccoci tornati, abbiamo preso la bietà spada di fuoco. Non dovevi spoilerarlo, però va bene. Taglio. Uh, che bello, una spada di fuoco sott'acqua. Guardate com'è potente! Guardate quanto è lenta! Sì, però intanto guarda guarda che ti uccide pure i nemici dietro senza che devi attaccarli. Um, um, um. Con um, uh, Okra. Okra? Se... Vuoi dire Okram? Uh, no, un attimo. Meglio. O... No, aspetta. Okra, Okram, male. Qual è il contrario di Orca? Arco, Arco. ecco. Vai col lui si chiama Arco perché è un orca. Sì, questi giochi di parole non interessa. Non se risparmia. Non lanciare no! Non ci serve più. Non è vero, l'abilità più bella del mondo. Sì, ma... Ma mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, allora ora ci sono dei pedo oh no Credo. è arrivato sì. ocra eh, lui gli spara i pedo danno la vita bomba ma non ci interessa è rilato lui arco spa scusa vomita gli addosso no ah. in realtà ti serve la bomba no non ci serve ti serve perché sennò non lo puoi colpire Vieni di droppare le bombe addosso. No, bambino. non posso, non posso ingoiare. No, no. Shikio. devo sparare i nemici addosso. E la fai. Aia. Ecco, vedi. Vai ora. Sì, ora non ho niente da sparare. No. Tu dici? Sì, Cioè da sparare, ma era troppo veloce. Appunto, no, non era troppo veloce, ho tu che, che non miri e quindi vomiti dove fare. Più in basso siete, più potreste essere danneggiati, ma anche più avete possibilità di colpirlo. Guarda, questo proprio era la... lo dovete dire per forza, perché se no non Ci sono pro e contro per andare sotto è l'unico modo per colpirlo andare sotto a meno che non si a meno che ti non fa la carica eh ma all'altro ci vuole troppo tempo insomma ha cioè, praticamente sei punti vita perché vi bastano solo sei colpi per ucciderlo ha sempre sei punti vita pure nella prima fase che ne sai? dai miei no. co contatti no ma si sì, sa tutti ce li hanno sei, sei che ne sai? ce cioè, li hanno tutti pure i boss mini mi... no lo, quella vita è la sei sono mini boss non sei punti icli ikli x boh io li conto dopo ok che bello un boss fino a cioè quelle quella vita lì con il ah. ah. con i punti sono io. sono io sono io con la vita si sì, vabbè non intendo quella acro ah, quella rossa si sì, ho capito quella rosa lo so che quelli quelli gialli sono i suoi punti di vita paio Yeah! Oh, no! Go away. oh no, il suo riscaldamento globale. Wow, Kirby è stato travolto da un'onda Perché non so... ha risparmiato energia no. uh, La città è stata travolta da un'onda nomala Nessun sopravvissuto 57.000 morti Kirby, <coughs> Kirby escluso Loro fuggono su un altro pianeta perché sì Ok, il Neostar. Ok, non è un elemento. È, è, questa è la stella nuova, hai capito? Eh sì, perché è un, un pianeta tutto nuovo. Perché eh, è tipo l'inizio del suo pianeta e <coughs> quindi ci sono i carnivori. Cavoli, Ah, pensavo ad essere un po'. E tante piante. Se non si fosse capito, come fa a darti me. bomba quando si vede che è un rango Si, sì, ma esplode. No, that's not true. <ride> You are lying! Guarda. Esplode. Tutti i nemici esplodono quando.. Ma non è vero, mi caro con le animazioni. Oh, you say so? I don't think. Cosa ho fatto? No, niente. Non hai visto un passaggio segreto. No, hai visto prima. Ah, no. Sì, questo è. Hai visto prima? No. Ho saltato davanti a una freccia e, e... la freccia non la mi ha fatto Capito. danno. Che schifo di abilità su. E' eh, con questo no. Bene. Che c'è? Allora, mi sa che in questi così c'è un cristallo e mi sa che Oh, eccolo. Questa vita fa schifo oh you say so peggio right. di fuoco ghiaccio no no, quella è la roba peggiore ci <ride> serve frigo l'abilità frigo la migliore in tutta la storia di giochi non le super abilità di Kirby salve chui omega spada, drago di fuoco non ipernova, non il robobot non, non la stella amici o tutte le abilità amici combinate tipo quella lì la, la cosa lì amici potentissima No, quelle abilità fanno schifo. Frigorifero is the best. Ever. Ever. Meteora! Sì, questo gioco non esiste fuoco, esiste Meteora. L'avevo già è... detto nella prima sì, puntata e so. le detto. E poi io. esiste. E poi esiste Supernova o una cosa del <coughs> genere. No, aspetta. Dico.. Tipo... Cos'è? Un asteroide? <coughs> Vabbè insomma è una cosa potentissima più della meteora. Super meteora. No, sono male Tu è che sei. che stai. Carne... Stai uccidendo i cavernicoli, quindi l'umanità non si svilupperà mai, sui sì. cavernicoli O meglio almeno. Beh, si è già sviluppata ma lo sto stendendo. Appunto, non si svilupperà mai. No, ehm. si è già sviluppata. I cavernicoli sono umani, che razzismo è? Sì, questo? Inter <ride> razzismo, non esistono cavernicoli, non posso essere razzista con qualcuno che non esiste. Esistevano prima, che se si, e se ti sentissero? Allora vuol dire che hanno bisogno di amplifoni al contrario. I primi 30 hanno bisogno di non sentirti. I primi 30 giorni a pagamento, il resto è gratis. Non, <ride> non lo so. Amplifoni al contrario. <ride> Allora, visto che una, una, una, una shard è nascosta qui. Ah certo, la diana si muove, tu la segui con la meteora, però non puoi bruciarla no, ovviamente. Logica dei videogiochi. C'è il tuo esempio di logica dei videogiochi. Mm, no, no, non lo so. Cosa meteora? Così eh, vedi. Di sicuro. Cioè ti spinge via, però poi quando si muove di nuovo tu torniamo avanti, che senso ha? No? Non posso. Non posso forzarla. No. Calmo amico ah. Controllo meglio se c'è uno sciacco Deve andare giù Deve andare giù Giù deve andare, andare No io mi ricordo che deve andare c'è E mi ricordo anche che forse ti sbaglia No non ti ricordo che forse ti sbaglia mm. Uh, c'era uno shard tra i cespugli, ma non so se è in questo livello. No, no, no. Si signora. È giù sicuro, shard. Provo a usare il meteoro. No, ma non sappiamo so neanche se questo è l'ultimo ah! scenario di questo livello. Vola. Uso prima la, la meteora, perché guarda quanto è forte, che mi fa pure eh, continuare a volare. Ma anche in questo gioco c'è il momento. Sì, c'è il momento in questo gioco. Seguo se c'è il momento. È no. una cosa della fisica. Quando che so ti metti a correre e salti. Sei questo. No. No no no no, no, no, no, no, no, no, Ah, no, no, no, Salti più lontano di quanto salti senza correre. E quello stesso è con Kirby. Tipo se stai su un'altra linea salti. Mentre vai avanti. Ovviamente salti più lontano. L'altalena è ferma, salti, non salti più niente. Così hai affatto con un Kirby. Agliana, hai visto? Eh? Ecco, sì. Oh, it's a shard. Ok, ora possiamo spingere al mare. E finire il livello. Ah sì? No. Questa eh, Questa è. Bonbon! l'ho già visto prima! Maxiale, il bonbon. Il bonbon. Perché ha una musica diversa? Cos'è proprio? Caro che ho problemi. Non mi piace. Da Preferi, preferisco... Mi sa... <ride> <ride> Ma Mi sa... Ma ciao! Mi ha perso l'effetto perché non avvisa. Poco più avanti a te. Lì. Poco. Poco poco. No è vero, il contrario! Stupido! Cioè abbassato e avanti, alzato e indietro. Ma va! Hai mai, mai sì. eh, sentito parlare delle leggi fisiche. Wow. Questo oh. è l'ultimo livello... Un attimo. No! no stai prendendo lo shard. Abilità del livello. Che questa me la ricordo sicuro Taglio! ok, eccoci, prendi lo shard bravo bambino, ora vai avanti allora abbiamo preso l'abilità di Nanito cioè pietra e roccia che ci serve in questo livello grazie, uguale di um, no Kirby, Kirby già ti sa spingere non luciere che fai pure muoviti, muoviti poverino, uguale di no, almeno è, è avanti allora, il carellino è, è uguale alla zappera guarda non avremmo mai capito da solo uh. dovevi saltare già <ride> vediamo. Okay, ok eccoci abbiamo preso il cristallo saltandoli vabbè l'ultimo cristallo è quello con uh, pietra roccia e insetti ecco ci sono tanti cristalli ti ho detto fammi. pietra roccia è lo stesso no ho detto pietra roccia, vuol dire che ho avuto doppia roccia. Invece no, ho avuto veramente bomba roccia. Quindi ho sbagliato a dire. Ah! Ai good, Mario! Mario! Beh, ha senso comunque usare la dinamite nella mia. Ti arriva il raggio, no, no, non ti fai.. Sì, lo so, è enorme il raggio. Dov'è Sai la, la, la, la. che pure. Qui c'è. Ah no, ecco non che è Se tocca t... T... T... Tu, qualsiasi tipo di nemico, pure quello immortale, uh, esplode. X Prodo! Pure se tocca a te. Uh, no. Ma come però fai a usare te l'E? le ti basta no, premere giù. Sì, vedi, non lo posso usare normalmente. Ma devo aspettare che, oh. che esploda. Mi conviene rimanere fermo con il casco. cioè mica ti da un timer. Non mi posso muovere con il casco però. <ride> <No>. <ride> I'm good, Mario! Oh, Mario! Perché? XD. <coughs> ok, rane... Non so se l'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista le rane. Però vi facciamo vedere quanto è lungo il raggio della bomba. Ah, <ride> che ha mangiato. Nabbo, tu es. <ride> L'ho picchiato adesso. Come? Vai comunque. No, no, non è tanto lungo veramente. No, cioè non no, prende no, neanche no. dallo soffitto al pavimento. Sì, tu fido. Non ti fidare. È quello che ti vuole far credere. È quello che lui vuole che tu creda. E lui che Sakurai? No. Anche. Però soprattutto la dinamite. Ma <ride> dai! E' quello tipo Thanos fa da solo, a se stesso. È un thanos snap se stesso non può eh lo so capita io nemmeno le seguo le Avengers non ho mai visto quelle ma hanno 2 miliardi di iscritti gli Avengers si 2 miliardi cioè. se fosse così allora e la ser T-Series T-Series come si chiama? T-Serious No T-Shirt loro si servono serious Ecco, questa è una cosa brutta, praticamente sembra che... Cioè, devi andare alla dinamite, però c'è cioè comunque un nemico che ti va addosso. Cioè, devi scappare... Ma dai! Quello non ti tieni il casco abbastanza a lungo. Comunque, eh, oggi esce il nuovo film degli Avengers. Oggi è il 20, 24 aprile. Marvel e questo video uscirà il 59 maggio 2019 so. però sì di sicuro a maggio pensa a parlare delle dell'Avengers che muori nel frattempo e ora non ha giù l'abilità più utile di questo gioco bravo questo perché perché non hai salvato quando ti ho detto di farlo non mi hai detto di salvare ah si? Sì? questo è quello che lui ti vuole far credere ah yeah, Un yeah. Ok, eccoci tornati. Comunque mi sono dimenticato di dirvi che la, la vita di manite, quando usi il casco, cioè quando lancia la dinamite, um, quando il casco non ripara da nessun altro attacco tranne la propria dinamite. Quindi re, rende la vita piuttosto inutile. Sì, ma è una cosa inutile, me lo spieghi? No, sta cosa. Com'è? Ti protegge da un'esplosione, ma non da un granchietto che ti va addosso, senza nemmeno pizzicarti o <coughs> right. Ma dai. Oppure un pesce. Mi stai dicendo che questo casco protegge dalla dinamite, ma non da un pesce? Ma dai! Eh ma come dai! Come facevo a sapere che c'era il, il granchio lì? Eh, dovevi saperlo, tu devi, devi sempre saltare. Devi sempre stare attento dove vai, non è che. È come, è come se tu vai in una caverna, cadi in un buco, ma dai, ma come facevo a saperlo? <ride> è colpa tua, tu. Guarda, ti guardi intorno, mentre qui non, po non, non vedevo il granchio. Sì, ma tu non Ecco devi, qui. Non devi cadere di prepotenza. Oh ma dai. Ah. Vai spingi finché sei in tempo, troppo tardi. Ok, ora puoi uscire dal livello <ride> no, no, no, no, no, lo so non Ma dai, ma come faccio a ah. sapere? <ride> ma no, no, dai Ma mi dite almeno io il... yeah. Ah, questo è decisivo, ma la dite Oop. Oop. Oop. Wow Non dà neanche niente visto che abbiamo già preso più That was a so high <coughs> Prendi il mate Volevo lanciare la dinamite. Tu oh, devi farla scivolata semplicemente. Mm. Però no, tu sei troppo.. tu sei troppo unico, devi farla di la dinamite per forza. Ah. Non che mi lamenti, perché io sono Dynamitix, però.. Si.. Sei dice che i tuoi parenti esplodino. I tuoi simili. Secondo te mi no. chiamo così? No! Ah, sì. chi se ne frega, tanto sì. sono i.. Gli... Siii! Sì. Chi se ne frega! avevo già preso tutto no, io sono felice perché ti sta bene perché tu non stai attento a queste sono le conseguenze no nel senso sei felice che le dinamite esplodano no intendevo che, secondo te io perché ho scelto questo soprannome perché mm. ti piace vedere le dinamiti che esplodono si sì, perché mi piacciono le un spiromane no non è vero <ride> no quello vuol dire che ti piace appiccare il fuoco anche però <ride> a me su Minecraft questo sarebbe velocissimo. Infatti è partito tutto mm -hmm. da lì. Prendi quella lì. Sì. Yeah. Come no? Non prendo niente. Li farmano il primo livello che è più facile. Vediamo. No, non siamo in tempo. Niente Quindi ci vediamo alla prossima parte di Kirby64. Crystal Shells, dove continueremo Neo star e forse inizieremo pure nel prossimo pianeta. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Asha, Ciao.